Salve a tutte e tutti, care amiche e cari amici che mi seguite, come potete vedere faccio un video al volo, seduto qua davanti alle mie librerie, perché eh, voglio soltanto esprimere delle considerazioni. Quindi cercherò di non essere troppo largo e al 3, 2, 1 il tema del giorno. Ciao. Come preannunciato dal titolo che vedrete, voglio commentarvi a distanza di giorni lo scandalo di Charlie Hebdo. Noi avrei dedicato un video, ma ho riflettuto, mi sono messo a pensare e ho cercato di assimilare quello che hanno voluto dire o quello che hanno voluto fare comunque pensate un po' voi come sia magico questo charlie hebdo che fa incazzare proprio tutti ma proprio tutti tutti tutti non bisogna adesso si sa essere dei jihadisti dei fanatici religiosi degli integralisti o dei musulmani o dei guerrieri, perché mette tutti allo stesso livello nella sua satira e tutti si incazzano per uguale: cattolici, atei, comunisti, fascisti, francesi. Eh, chi più ne ha più ne metta. Addirittura, e che ce ne vuole, ha fatto incazzare a noi italiani che perché ce ne, ci facciano incazzare ce ne vuole proprio tanto noi che eravamo usciti in strada con i cartelli con scritto jessui charlie ed come se loro gli ne fosse fregato un cazzo adesso a parte il fatto che io mi domando essere usciti per la strada con il cartello gli yeah, e yes je suis charlie ed Jesus Charlie Hebdo che cambiava, però ci sentivamo tutti commozionati per l'uccisione, così più che tragica criminale di fumettisti, di giornalisti, di capi redattori nel loro periodico. Nella redazione del loro periodico ci sembrava un attentato alla libertà di espressione, ma veramente esprimevano qualcosa a parte insulti comunque non voglio giustificare l'attentato che hanno sofferto ma continuano a provocare e infatti adesso molti abbonati francesi non si abbonano più a charlie hebdo e comunque una qualche riflessione lo tratta da questo dicevo che comunque una qualche riflessione lo tratta da tutto questo noi ci siamo sentiti toccare io soprattutto per quanto mi riguarda in prima persona posso dire che mi sono sentito toccare dalla strumentalizzazione delle immagini sul terremoto poi soprattutto perché hanno avuto il cattivo senso di accostare una cosa macabra come i morti e le vittime del terremoto al cibo italiano quindi io non so se la nostra reazione di offesa sia stata perché hanno toccato e la tragedia del terremoto e le sue vittime, o perché ci hanno toccato nella gastronomia, perché magari al limite, molti di noi si saranno offesi per quella eh, vignetta lasagne, alla alla, alla, alla alla matrice, o lasagne, alla sia sì, alla matrice, alla terremoto, e non per i morti involucrati comunque se ci si sofferma bene a pensare bisogna anche concludere che è anche vero quello che hanno detto non incolpate charlie hebdo del terremoto ma incolpate la mafia italiana la stessa rai nei suoi tg ha dichiarato cosa rara che secondo le perizie c'era troppa sabbia nel cemento degli edifici che sarebbero stati dovuti eh, che avrebbero dovuto ricostruire a prova sismica che il ferro le maglie di ferro non erano appropriate e sarebbero state corrosse dalla calce dal cemento e che poi c'è stata una confusione fra ripristinare mettere in sicurezza edifici in cemento o che avevano il tetto in cemento e la struttura in pietra la torre del campanile che è caduta su una casa uccidendo una famiglia intera si sapeva che era pericolante e si doveva mettere in sicurezza cioè eh, mettere le catene gli ancoraggi eh, tutto il resto non si è fatto perché i soldi della torre sono stati messi in un alloggio per turisti in un hotel l'hotel non è caduto la torre si sì. si sono fatti dei nuovi lavori invece di ripristinare e mettere in sicurezza gli abitati le case eh, i luoghi pubblici molti dei quali sono caduti o perché costruiti quando no, non erano vigenti le norme sismiche o perché costruiti quando erano in vigenza vecchie norme sismiche. Edifici in cemento che sono caduti perché magari eh, anche negli anni 80 o 90 costruivano con troppa sabbia. E quindi si sgretolano facilmente. Infatti un terremoto così avrebbe avuto meno vittime in Giappone che non ad Amatrice. Per cui gli abbiamo dato addosso con tutto a Charlie Hebdo la eh, veramente cinica illustrazione che ha fatto nella copertina ma era l'effetto che voleva ottenere che se ne parlasse molto di della sua copertina la rivista Charlie Hebdo perché altra meta non hanno che provocare per vendere però purtroppo a una seconda riflessione dopo l'incazzatura dell'inizio uno si rende conto che hanno ragione ha messo troppa sabbia nel cemento la mafia chi non ha messo gli ancoraggi le catene i tiranti la mafia eh, chi non ha ripristinato a dovere e riabilitato è messo in salvo gli edifici antichi del patrimonio culturale che sono andati persi in questo terremoto come in tutti gli altri la mafia cioè la collusione dei poteri politici degli impresari privati con organizzazioni criminali chi ha eh, firmato eh, i collaudi che magari non ci sono mai stati e chi ha firmato eh, gli accertamenti dei lavori che non si sono mai fatti anche se non direttamente una qualche organizzazione mafiosa la connivenza e l'impeachment fra gli industriali e i politici poi scusa chi era responsabile della chiesa la cui torre è caduta e i cui denari di ristrutturazione sono andati in un hotel magari il politico no neanche l'imprenditore neanche il mafioso lascio a voi pensare chi ma tutto si è fatto liberamente fino a che è arrivato il terremoto ed ancora una volta la differenza fra Giappone e italia è che in giappone c'è molta prevenzione si spendono milioni di dollari per prevenire in italia invece c'è molta collusione e molto magna magna per cui da sempre dagli dal dopoguerra ad oggi che si interviene tardi quando già è successo il sismo e ci sono stati tantissimi morti morti che si potevano prevenire e allora si aggiusta ma si ricostruisce come si è ricostruito nel passato di nuovo con tangenti di nuovo con più sabbia nel cemento di nuovo con eh, maglie di, di ferro troppo fino magari che si ossida più facilmente il calcestruzzo ed il cemento armato che si sono utilizzati quando si sono utilizzati nei paesi nei dei paesi colpiti nelle città colpite dal sismo eh, era di, di cattiva qualità perché il ferro era troppo sottile quindi si spacca facilmente non puoi mettere delle maglie di ferro sottilissime di cattiva qualità Magari già ossidato, magari era del ferro che era rimasto nelle intemperie per molto tempo, qualche scarto, perché quello buono si manda all'estero. Allora, tutta una, una rete di complicità e una susseguirsi di eventi che sono stati catastrofici per Amatrice e per altri, altri centri colpiti dal sisma. Hebdo si porterà alla stigmate di essere stato troppo cinico nei confronti di una disgrazia e questo è vero ma charlie Hebdo, al modo suo dobbiamo convenire dopo l'incazzatura del primo tempo che ha denunciato quello che è successo chi l'ha messa la sabbia nel cemento armato chi ha messo delle maglie di, di ferro eh, nel cemento armato che erano arrugginite e troppo fini troppo sottili per quello che dovevano prevenire chi non ha fatto gli ancoraggi chi non ha messo le barre di rinforzo chi non ha messo le, le, le catene agli edifici che non erano in condizioni di reggere un sisma chi ha fatto confusione fra mettere in condizioni di? E pre, diciamo fare un'opera preventiva che si utilizzano tanti termini che poi alla fine non si fa nulla di buono lo stesso. La mafia, gli imprenditori e i politici collussi con essi, non Charlie Hebdo. Quindi incolpiamoli della loro mancanza di eh, tatto e di empatia con le vittime e con parenti delle vittime allora di esprimere le loro idee ma non incolpiamoli di quello che è successo cioè loro sono stati troppo cinici avrebbero potuto rappresentarlo in un altro modo ma probabilmente non avrebbero potuto tenere il loro effetto che era quello che noi oggi ne parliamo invece eh, per quanto riguarda le vere responsabilità quelle sono come dicono loro stessi della mafia quindi loro hanno denunciato anche se in maniera molto discutibile quello che è realmente successo perché in giappone per esempio non sarebbe mai successo che gli mettessero troppa sabbia nel cemento o che non mettessero gli ancoraggi le catene eh, quello che vuoi negli edifici e poi che si facesse confusione non sarebbe mai successo in giappone fra rimettere eh, ristrutturare a condizionare a condizionare contro un terremoto, o rimettere bonificare un edificio. Ogni regione già i suoi termini, e poi ogni imprenditore li interpreta come vuole, pur di risparmiare, era in un certo senso un'altra morte annunciata, un altro disastro annunciato, altrettante stragi annunciate. Perché ogni volta che ci sarà un terremoto da qui a 4, 5 anni, un altro succederà uguale perché adesso tutti si concentrano sulla matrice e sulla ricostruzione nelle altre città, ma italia è tutto un paese sismico e anche a rischio inondazioni. Per cui sul fronte delle inondazioni e sul fronte sismico, ci sono ancora molte città Paesi e regioni che non sono protette quindi io mi auguro di no ma magari domani o fra quattro anni succede in un altro posto come amatrice che si scopre che hanno messo troppa sabbia nel cemento che le maglie di ferro del cemento armato non erano buone negli edifici costruiti a norma di terremoto non si sono rispettate le norme che gli edifici Anteriori alle norme del terremoto eh, non sono stati messi al sicuro né protetti né accondizionati per, per salvarsi da un terremoto. Quindi magari ecco a qualche centinaio di chilometri da matrice può esserci un'altra matrice. Praticamente già da oggi o da domani a 4-10 anni può esserci un'altra matrice perché nessuno va a Città in città di villaggio in villaggio e di paese a, in paese e di frazione civica in frazione civica, a controllare che non ci sia più un'altra matrice, tutti i media, tutti i mass media. Un momento, il citofono, allora, care amiche ed amici, il vostro Saint Chan, qui finisce il video di oggi il video pensierino. Statemi bene. Mi raccomando non lasciate di seguirmi e a tutti coloro che mi vedono per la prima volta continuate a farlo sono disoccupato mettete like nei miei, nei miei video quelli che vi piacciono logicamente commentateli iscrivetevi al canale e diffondete il mio video in tutti i gruppi sociali perché affinché altri li possano commentare criticare votare fare quello che più gli piace Così magari un giorno YouTube arriverà a pagarmi ed io potrò essere contento perché sono disoccupato. Quindi ringraziandovi chiudo qua il video perché non sia troppo lungo, come mi ha commentato un mio amico che mi segue da tempo. I video non devono essere troppo lunghi, se no magari uno si ripete e io mi stavo già quasi a ripetere. Quindi ve lo ripeto, adesso vi saluto, ciao e vi lascio alla prossima. E ricordatevi vi sfido guardate nel mio canale troverete un video per ogni argomento non mancherà il video che vi possa interessare a voi sull'argomento che più vi piace ciao